è peggio dell'inferno quando il paradiso mi spalancherà buca lo sguardo che della sua luce non ti basta il cielo non ti basta mai non mi basta mai spira nel fianco che non brucia più e non basta fa volare in alto tanto il muto soffio suo di vanità e il fondo è caldo ma ti mozza il fiato quando ci respira sua volontà nulla mi para soffrire più del desiderio suo di predesia mi prude in mano frigge la mia attesa e il dolore è un treno Nel bianco il dolore è un treno che non passa mai, che non passa mai, che non passa mai. Spina nel bianco che non brucia più e non stanca mai, non si stacca mai. di campo che non danza più e non secca mai, non si piega mai, non si ferma mai, spira e bianco il desiderio un vento che non spazza wow.